Sensazione eh, eh, non lo so. È eh, strappa. Sì. È bella coerente, cioè non è che ti strappa e tira la botta nel sgomma, è proprio la senti proprio che tira sia dietro che davanti, è fantastico. È tornato. È tornato a mani piene. Oh. Oggi in esclusiva abbiamo il commento di una persona che sta andando a morire. No. no <ride> sempre in sicurezza totale. Noia. facci che hai le vertigini che sei al ventesimo piano, quella sensazione di paura ho provato più o meno la stessa cosa oggi cambiamo l'assetto a questa mazda mx5 Ah, sul lato sinistro il mozzo è stato liberato per lavorare meglio qui sul lato destro invece siamo già abbastanza comodi quindi possiamo procedere dunque al momento stiamo smontando il secondo ammortizzatore anteriore ovviamente e stiamo levando le viti che tengono i silen block del braccio superiore per poter sfilare poi l'ammortizzatore per poter sfilare l'ammortizzatore nel complesso dobbiamo smontare le viti qua sui silent block, queste qua per poter far sì che il braccio venga in avanti una volta che noi abbassiamo tutto il fusello. Ovviamente prima di levare i in block dobbiamo smontare il raccordo del tubo del freno, dobbiamo smontare anche qua il sensore ABS. Poi dovremo levare il bullone che tiene qua sotto l'ammortizzatore per poi eh, finire con i tre bulloni del supporto superiore nella parte eh, all'interno, insomma, del che vano sono motore. Questi? Una volta levati questi e eh, insomma fatto tutto il lavoro che abbiamo detto poco fa potremo sfilare finalmente l'ammortizzatore per andare a montare il nuovo coilover Tain Non posso dare le chiave al cricchetto È anche più piacevole da sentire Ok ci siamo Dunque, al momento abbiamo levato tutte e due le viti del silen block, quindi dovrebbe muoversi questo braccio ed effettivamente lo fa. Quindi adesso possiamo sfilare l'ammortizzatore. Andiamo a levare? Andiamo nella zona superiore e leviamo i bulloni che tengono ancorato l'ammortizzatore al telaio della macchina. Ovviamente, essendo un telaio giapponese, rigorosamente le, i bulloni, la misura dei bulloni che ricorrono è sempre 14 e 12 è sceso già un po'. Sì. Ok, ok. Ora possiamo sfilarlo facendo attenzione a non toccare la carrozzeria dell'auto. Assolutamente sì, ok. Abbiamo. L'ammortizzatore originale ce lo conferma questa etichetta, Mazda ufficiale, che andremo a sostituire con un tain regolabile, quindi sicuramente meglio di questo. Allora abbiamo due ammortizzatori, uno smontato e uno montato. Allora ovviamente per smontarlo, siccome non abbiamo eh, in sede l'attrezzo per poterlo smontare, non abbiamo né un estrattore e non abbiamo né una colonnina per poter comprimere le molle, quindi ci siamo arrangiati in maniera diciamo un po' casareccia, eh, ovviamente queste sono cose che non vanno fatte, non sono a titolo eh, dimostrativo ma ehm, l'esecuzione corretta è in un altro modo, però comunque possiamo smontare lo stesso gli ammortizzatori in questa maniera e senza attrezzature. Cioè facendo come? Praticamente noi applicheremo delle fascette di sicurezza, delle fascette in acciaio, tra il giro di una molla e un altro e poi dopo andremo grazie al nostro amico Luca Spadano a svitare il supporto superiore facendolo eh, come vogliamo dire, detonare ovviamente eh, senza rischiarsi il nulla perché le fascette ci terranno comunque la molla compressa per non far sì che ci arrivi sui denti <susurra> Però è sempre emozionante, inizia a attivare. vado eh ah, vabbè. allora adesso andiamo a ricomporre l'ammortizzatore prima del montaggio, abbiamo questo Tain regolabile in altezza, dunque per il correttore ne dovremmo andare a montare prima il parapolvere, poi abbiamo questo rasamento poi abbiamo il gomino che dovrà appoggiare sul rasamento con il nottolino interno che non ci fa giocare lo stelo, ed infine per completare il cappellotto. Ora ci manca solo da stringere questo bullone. Questo procedimento va ripetuto per quattro volte o tre, se non mi va di fare il quarto ammortizzatore. Tre solo sull'ape cross. <ride> per questo devi il quattro, perché lo facciamo una volta per uno. So. Quello lo puoi usare. Ora devi tenere questo. Adesso abbiamo reinserito il braccio, i sili in block tutti e due, basterà uno e due, ora basterà rimettere le viti, stringere, dobbiamo ovviamente infilare la vite che sta alla base dell'ammortizzatore, rimontare la bielletta della barra stabilizzatrice, rimontare anche le staffe del tubo freno e del sensore ABS, dopodiché ci aspetterà solo che una bella regolazione per l'altezza ok, adesso ci serve la famosissima chiave a cricchetto dunque, in realtà in una macchina la dinamometrica seguendo il manuale d'officina servirebbe per ogni singolo bullone ovviamente ci sono determinati bulloni e altri determinati bulloni nel senso che in questo caso una volta che noi sentiamo che Comunque, è arrivato a tiro, eh, essendo anche un tiro tra diciamo, un silen block, quindi non è una cosa diciamo, importantissima a livello di tiraggi. Possiamo anche tirarlo semplicemente a mano. La dinamometrica, per esempio, potrebbe servirci per il tiraggio del cappellotto superiore. Quindi coppia di serraggio. Hai un'idea di quanto possa essere? Oppure... Coppia di serraggio, orientativamente, diciamo che un bullone di queste dimensioni all'incirca è in circa intorno alle 12-13 kg. Ok, e parliamo di 17? E parliamo di un. Eh, in realtà la vite, la vite nel nostro caso è da 12 dovrebbe essere questa qua, il diciamo il diametro, il diametro della vite, sì. Okay. ok, al momento siamo, stiamo tirando eh, le viti che fermano i siren block con la nostra dinamometrica beta, l'abbiamo... Settata a 8 kg, qua ci siamo, e anche qua ci siamo, al momento stiamo fissando la base dell'ammortizzatore sul braccio, ovviamente abbiamo qualche piccola difficoltà perché ora L'ammortizzatore è più basso rispetto all'originale. Siamo riusciti a infilarlo ugualmente, forzando un po' sul braccio. Però dovremo andare a inserire la bielletta stabilizzatrice, fissare le staffe tubo freno, tubo ABS. Dopodiché ci siamo. Ora faremo in modo di far entrare la vite in maniera molto molto delicata. Perfetto. Andiamo a mettere il dado... La parte opposta con la nostra chiave normale la nostra 17 pecchetto andremo ad accostare il bullone e poi tirarlo di meglio. abbiamo il set sempre a 8 kg ovviamente il diametro della vite è lo stesso del silen block perciò lo stesso tiraggio, dovremo quasi esserci, ecco ci siamo, sì. perfetto, bielletta adesso andiamo a rimontare la bielletta della barra stabilizzatrice sul braccio oscillante inferiore della nostra Mazda 5, dobbiamo solamente forzare un po' sulla barra per bloccarci nell'entrata della bielletta, e poi ci resta che rimettere il dado per fissarla ora anche il play di dinamometrica, facciamo le cose fatte bene ci siamo quasi eccola, e anche lei è stretta ora credo proprio che andremo nella parte inferiore dell'auto abbiamo praticamente fissato tutto, abbiamo fissato la parte inferiore dell'ammortizzatore Abbiamo fissato la bielletta, eh, abbiamo anche fissato i silen block del braccio superiore. Ora ci manca da fissare questa staffa e quest'altra staffa prima di, di andare ad agire nella parte superiore. In questo caso, nello specifico, non andremo a tirare queste viti con la dinamometrica, anche perché sono viti molto piccole e non c'è bisogno. Sono solo di supporto diciamo perfetto ora quello che ci rimane per concludere il lavoro di fissaggio dell'ammortizzatore è di andare a stringere questi tre bulloni eh, ovviamente sempre dinamometrica dopodiché abbiamo fissato l'ammortizzatore ci sarà solo che da regolarlo ora andremo ad accostare i bulloni prima di poterli tirare con la dinamometrica ok Ed ora possiamo andare al piraggio 1 2 e 3 e ci siamo leo sempre meglio accostarli un pochino prima di andarli a tirare giusto sì, sicuramente è sempre meglio portarli diciamo a battuta dunque abbiamo appena visto come si smonta l'assetto all'anteriore e come si rimonta ci siamo un po arrangiati col telefonino in mano entrando nel passaruota per far sì che voi eh, possiate vedere al meglio come si smonta e si rimonta questo assetto. Nell'episodio di oggi abbiamo visto come montare l'assetto all'anteriore della Mazda MX5ND e nell'episodio di domani che pubblicherò alle ore 12 vedremo come montare lo stesso assetto al posteriore. È più o meno lo stesso procedimento ma con degli accorgimenti un pochino diversi. Se hai i dubbi degli interrogativi cercheremo di fugarli, per chi invece sbarcasse su questo canale per la prima volta benvenuti, eh, vi chiedo di considerare l'ipotesi di iscrivervi e cliccare la campanellina per rimanere aggiornati ogni volta che appluderò un nuovo video. Come al solito grazie per la visione, ci vediamo domani a mezzogiorno.